Ciao a tutti, buon pomeriggio, è agosto e fa un gran caldo, io sono sotto un magnifico ulivo. In questo nostro scambio di domande e risposte Donatella mi ha posto una domanda interessantissima, a cosa serve la canalizzazione? Chiaramente viene dalla donna, è una domanda super interessante e con una risposta super vasta. Io ce l'ho chiara la risposta dentro, ma per provare a raccontarla, vi dico la verità, ho fatto tanti tentativi e poi alla fine ci sono riuscita quando mi sono un po' tolta dalla confusione dagli esseri umani e sono andata in cima a una montagna. Non altissima, perché in questo momento mi trovo in Liguria, quindi non sono salita a migliaia di metri, ma devo dire il silenzio, la visione, l'ampiezza che c'era mi ha aiutato a raccontarla bene, questa mia risposta. Come diceva Donatella, per poter canalizzare consapevolmente anche la risposta a una domanda, per metterla in un video, bisogna stare fermi, per andare sulla montagna mi sono mossa, ma poi mi sono fermata, sia nel corpo che nei pensieri. Sentirete nel video parlo di forme pensiero e parlo di personalità. Noi esseri umani siamo abituati ad avere davanti, quando comunichiamo, quando parliamo noi e quando stiamo in ascolto, una sorta di filtro, che è la nostra personalità. Fin da quando siamo ragazzini, si sviluppa la nostra personalità e impariamo a vederci e ad accorgerci che c'è qualcun altro insieme a noi solo se c'è la personalità ad amplificare quello che è l'emozione, la, la comunicazione, il pensiero dell'altra persona. Se noi non avessimo la personalità come esseri umani probabilmente saremmo pressoché invisibili l'uno all'altro. Esiste un altro modo di comunicare che passa attraverso il sentire. Il sentire si attiva, ad esempio, sarà capitato a tutti perché ce l'abbiamo, ce lo montano di serie il sentire a noi esseri umani, non è una cosa, un dono particolare, una cosa da acquisire a parte, va solo risvegliato, bisogna ricordarsi che c'è. Ce ne saremmo accorti, ad esempio, facendo una passeggiata in montagna, quando si sente il vento, il sole, i profumi, quando si sta a contatto con gli alberi, con la natura, oppure quando si guardano i fiori o anche quando si sta a contatto con il mare. Insomma quando si ascoltano gli elementi naturali fuori e come risuonano dentro si attiva ad esempio in modo molto naturale il sentire. Canalizzare è un'arte che conosce l'essere umano che va un po' riscoperta in questo periodo perché non ci viene insegnata né a scuola né spesso neanche in famiglia, che serve proprio ad accendere un altro canale d'ascolto, come a sintonizzarsi anche su un'altra frequenza rispetto al pensiero e su questa frequenza arriva le informazioni, il contatto, l'emanazione di tutto quello che sono gli elementi che non hanno personalità, ovvero tutto quello che non è umano. La natura, le nostre guide e anche tutto ciò che sta nel mondo visibile e invisibile che abbiamo intorno. È come togliere un velo da davanti agli occhi e accorgersi che sotto alla realtà dei pensieri e delle personalità, c'è una profondità infinita, molto, molto ricca, molto interessante, che ci permette di uscire dal pensiero meccanico, dal pensiero causa-effetto e di avere idee, ispirazioni, ricordi, conoscenze che non necessariamente rientrano nella logica ma poi ci nutrono sia a livello di anima, sia a livello anche proprio di pensiero e di conoscenza. Spero sia stato un buon video, la passeggiata è stata molto bella, almeno quella se non il video. Alla prossima, sto preparando un'altra domandina per Donatella. Ciao e grazie.